Bella Adib, il buongiorno sexy è a Parigi. Parigi è una delle città più belle del mondo, ed è normale che chi si trova a visitarla ne rimanga ispirato, proprio come Bella Adib. Bella Adib è volata a Parigi per la Fashion Week, dove come al solito ha dominato le passerelle insieme alle altre top del momento. E ha fatto sognare tutti i fan accorsi per guardarla. Sexy e allo stesso tempo spiritosa, non ha perso tempo e ha iniziato a riempire i suoi account social di scatti nella città dell'amore, uno di questi soprattutto, la raffigura mentre si trova dietro delle sbarre di ferro, con quello che sembra un berretto da poliziotta. Bella did guarda di lato e. Come al solito, i suoi occhi conquistano tutti quanti. La foto accanto alla quale ha scritto Buongiorno Parigi ha totalizzato più di 400.000 like e centinaia di commenti tutti molto positivi. Nonostante la vediamo spesso fresca e rilassata, e sempre pronta a divertirsi, la sorella di Gigi non ha mai nascosto la fatica che si cela dietro il lavoro di top model. Sono in tanti a credere che fare la modella sia un gioco da ragazzi e non possa essere considerato un vero e proprio impiego. Di diverso avviso è Bella Vid che.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 Bella adida appartiene alla nuova e spesso ingiustamente criticata generazione di modelle, che spesso è paragonata alle top del passato, che però appartengono a un'epoca in cui l'industria fashion aveva altri canoni di bellezza e altri criteri di selezione.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 Sono molto empatica. Sono emotiva ma anche molto forte. Mi batto per me stessa ma piango per ogni cosa. Non tutto è quel che sembra. Bella di è molto giovane ma prende il suo lavoro molto sul serio, il suo sogno sarebbe stato in realtà quello di diventare una cavallerizza professionista, ma l'aver contratto la malattia di Lime ha sparigliato le carte in tavola. Anche oggi che è guarita, porta sul corpo i segni del disturbo, una stanchezza incredibile, che spesso la sera la porta a non uscire di casa per riposarsi meglio ed essere in forma per il giorno dopo. E pensare che c'è anche chi dice che non è una ragazza che lavora seriamente.